È frequente che le persone si lamentino del fatto che il mondo non è abbastanza giusto, il mondo dovrebbe essere più giusto, e quando fanno questa cosa fanno una critica assolutamente condivisibile e comprensibile. Ci sta a desiderare che il mondo sia più giusto di quanto non è. Però allo stesso tempo non capire bene il concetto che stanno utilizzando e cosa comporta a volte rischia di portare delle conseguenze gravi come possono essere la depressione, o alcune esperienze profondamente dolorose dal punto di vista emotivo. Infatti, proprio stando su una sfumatura emotiva del concetto di giustizia, eh, l'emozione giu che a volte viene definita l'emozione della giustizia è la rabbia, cioè la rabbia a volte viene anche etichettata come essere quell'emozione che si attiva quando percepiamo un'ingiustizia in noi stessi, nel mondo, negli altri, in qualcosa che non va e desideriamo in qualche modo intervenire per riportare giustizia in quella situazione che è un concetto anche abbastanza sensato e comprensibile non fosse che tecnicamente non è perfettamente corretto nel momento in cui la rabbia poi non è esattamente l'emozione della giustizia ma mi raccomando è l'emozione del cambiamento poi, che noi spesso quello che vogliamo cambiare sia perché no, l'ingiustizia, è un concetto che parla della di quanto sia fondante la giustizia per noi. Però la rabbia di per sé sarebbe l'emozione che si attiva per cercare di modificare qualcosa a cui stiamo pensando e sbloccare energie e risorse per cercare di modificare quella cosa. fatto sta che l'ingiustizia è proprio un concetto che ci attiva in maniera viscerale e intensa. E cercare di ragionare su questa cosa potrebbe essere estremamente utile perché poi dirsi che il mondo debba essere giusto, deve essere giusto, è un'affermazione un po' pericolosa. Ci espone dei rischi da un punto di vista emotivo ed è importante invece provare per quanto possibile a proteggersi su questa cosa. Una delle prime cose che ci può aiutare a proteggerci è imparare a capire a cosa ci stiamo riferendo quando parliamo di giustizia perché poi le persone usano il termine giustizia però in realtà si riferiscono a concetti diversi cioè c'è chi usa la parola giustizia per riferirsi alla giustizia ufficiale cioè che è le leggi la giustizia eh, propriamente detta, applicata eh, dalle forze dell'ordine e, e gestita dal potere legislativo dello Stato e che è la giustizia anche che è, cambia poi da paese a paese in ha alle sue, eccetera eccetera e quello è un livello di giustizia che è importante fondamentale ma la giustizia ufficiale tendenzialmente non è quella a cui si riferiscono le persone cioè le persone quando dicono che il mondo deve, debba essere giusto o dovrebbe essere giusto non si riferiscono spesso al fatto che non vengono rispettate le leggi o applicate le leggi come servirebbe tendenzialmente si riferiscono a un concetto diverso che è un po' più ufficioso cioè la giustizia ufficiosa è quella giustizia che è relativa non tanto alle leggi ma relativa al sentore culturale in un determinato gruppo della popolazione cioè i valori di riferimento di un'etnia o di una regione o di una eh, zona d'Italia, per esempio, potrebbe essere quindi quello, un contesto in cui è diffuso un determinato pensiero su quanto sia più o meno giusto salutare le persone per strada, per dire, e quindi quello potrebbe essere un concetto che quindi non verrà, mi auguro, mai eh, formalizzato in una legge ufficiale dello Stato, ma che in quel contesto potrebbe essere che bisogna salutare gli altri, altrimenti pensano che ce l'hai con loro. Un concetto di questo tipo potrebbe essere una eh, legge ufficiosa che eh, esiste in un determinato contesto culturale e così facendo cercare di vedere quando si vede che qualcuno magari non rispetta quella che noi riteniamo essere una, un concetto di giustizia personale finiamo per arrabbiarci non ci ha salutato e allora ci arrabbiamo perché significa che eh, non si è comportato in maniera giusta non mi ha rispettato eh, ha qualcosa contro di me eccetera eccetera eccetera e così facendo già inizio a complicare su un esempio volutamente leggero ma inizio a complicare quindi il rapporto con l'altro e con il mondo ma appunto già questo quindi è un qualcosa che potrebbe essere ufficioso e poi esiste un ulteriore livello sottostante che è la giustizia personale cioè quella livello di giustizia che si basa sulle idee che una persona sviluppa nel proprio percorso di vita e quindi significa che prende da esperienze personali da cose che sono accadute da aneddoti da sentito dire dalla ehm, giustizia ufficiosa della cultura di riferimento di cui la persona fa parte o dei gruppi eh, a cui ha fatto parte viaggiando, spostandosi nelle sue esperienze di vita e dalla magari anche perché no, giustizia ufficiale a, cui ha, a che ha appreso magari studiandola o subendola, a seconda, eh, nelle varie modalità eh, che de descrivono la sua esperienza, la sua esperienza personale. Quando le persone parlano di giustizia, qui tendenzialmente fanno prima di tutto riferimento a livello personale, poi a livello ufficioso e poi infine a quello ufficiale, quando in realtà quello ufficiale sarebbe il primo, quello più importante, quello fondamentale, è lì che si basa la giustizia, poi ci sarebbe quello ufficioso, volendo, come sentito dire, come sentore popolare, e poi ci sarebbe il proprio personale punto di vista che è estremamente soggettivo e che, appunto per quanto è soggettivo, esistono tante giustizie personali quanto sono le persone al mondo e di conseguenza eh, è impossibile che gli altri si comportino coerentemente con la nostra giustizia personale nel momento in cui loro ne hanno una diversa e confrontandoci e scontandoci finiremo sempre per percepirci reciprocamente ingiusti nei confronti, nei confronti reciproci infatti eh, vivere incontrarsi e scontrarsi nel mondo in qualche modo è un'esperienza stressante anche perché sblocca e attiva quindi molta rabbia anche legato a questa eh, importanza di eh, incontrarsi scontrarsi e accogliere perché no la diversità e l'incontro con l'ingiustizia anche della relazione umana che a volte ci porta perché no a delle esperienze meno gradevoli di quanto ci piacerebbe ma eh, vivere e esistere in un contesto complesso e sociale implica anche questo e infatti la socialità in certi gradi è anche perché no un po usurante ma imparare a vivere e a gestire la rabbia in questo è fondamentale perché sennò altrimenti vivere l'incontro con gli altri con il mondo diventa insostenibile e che cosa comporta? comporta fondamentalmente che poi eh, applicare eh, dei, delle strategie efficaci per affrontare questo incontro col mondo se partiamo da un'esperienza troppo dolorosa dell'incontro col mondo diventa insostenibile e quindi succede che poi non ce la facciamo più e tutto questo diventa controproducente per noi stessi perché poi abbiamo i nostri scoppi d'ira, rabbia, rabbia eccessiva, strategie troppo violente e troppo brutali, tendiamo un po' agli estremismi e dell'autoreferenzialità nell'essere convinti di essere noi ad avere sempre ragione, ci sentiamo soli al mondo e crediamo di essere gli unici a aver eh, avuto occasione di vedere la verità quando in realtà era così facile, così davanti ai nostri occhi e nessun altro l'ha capita oltre a noi finiamo per provare disprezzo e disgusto per gli altri perché non riescono a vedere le cose nella semplicità con cui le vediamo noi e finiamo per vivere male fondamentalmente perché ci isoliamo e affrontiamo le cose in maniera faticosa, gravosa, meccanica diventa tutto davvero poco sostenibile questo davvero è uno dei passi per deprimersi, per andare verso la depressione, per stare emotivamente male nella vita ed è una cosa assolutamente da cui guardarsi e bene e cercare di gestire cercando di avere un approccio invece alla vita per quanto possibile il più eh, gentile e moderato possibile in cui cerchiamo di stare al mondo desiderando giustizia ma cercando anche di sapere che cosa significa il concetto di giustizia e il fatto che quando noi parliamo di giustizia è importante che ci riferiamo alla giustizia ufficiale e non a quella ufficiosa o personale che in realtà nessun altro capisce oltre a noi o chi è cresciuto con noi nel nostro, nel nostro cortile di riferimento. Quindi è importante cercare di aver chiaro che un desiderio è diverso da un obbligo e che al mondo non, non è che non importa del fatto che le cose debbano essere giuste, tutti al mondo vogliono che il mondo sia più giusto ma il mondo difficilmente riuscirà a essere davvero più giusto se non cerchiamo di remare tutti insieme in una direzione sensata, cercando di capirci in che cosa vogliamo sia più giusto e più efficace e cercando di comunicarcelo per quanto possibile, facendo anche il possibile per non partire prevenuti nell'ottica che la giustizia degli altri sia per forza già uno sbagliato, ma che sia piuttosto un punto di vista diverso in cui cercare di capire se c'è un margine un desiderio per un punto d'incontro. Se poi chiaramente non c'è, c'è poco da fare. Ma quella è l'ultima delle risorse. Tendenzialmente, nella maggior parte dei casi, un qualche punto d'incontro spesso si può trovare. Come... Un errore sarebbe pensare che quindi tutte le leggi ufficiali siano giuste, non è detto che sia per forza così, ma la democrazia funziona appunto in questo modo. Si tenta, se c'è una legge che magari non convince, si tenta civilmente di andare ad affrontarla, perché no, lavorando su quello che è il contesto ufficioso, culturale, cercando di promuovere dei valori che riteniamo giusti e nel modo tale che poi tanto più diventino diffusi e condivisi dalla maggior parte della popolazione, tanto più a un certo punto diventeranno così importanti da essere presi in considerazione e diventeranno delle leggi è questo il modo con cui si sono affrontate tante cose si tratti dei diritti civili si tratti dei diritti delle donne si tratti perché no eh, del mettere fine a delle cose terribili che esistevano in italia come il diritto d'onore in cui era autorizzato c'era l'autorizzazione ad ammazzare qualcuno perché aveva tradito delle assurdità incredibili però culturalmente all'epoca parecchi anni fa ormai, ma all'epoca sembravano delle cose sensate, quindi facevano parte di una realtà ufficiosa che le aveva rese ufficiali e poi fondamentalmente il sentore di maggiore civiltà e di diritti civili del, eh, de della modernità fondamentalmente ha portato che le leggi ufficiali iniziassero a contrastare questi eh, sentori invece violenti che arrivavano da eh, alcune correnti della popolazione. E quindi è importante per quanto possibile però non inalberarsi né in positivo né in negativo nell'idea che certe cose debbano essere più giuste che non sia accettabile che alcune persone abbiano dei pensieri estremisti negativi o, o violenti ma piuttosto cercare di promuovere un, un punto di vista diverso che sia il più diffuso possibile un sentore culturale di perché no precisione produttività presenza salute tutto quello che vogliamo però anche gentilezza, equità, inclusività, diritti, cose che assolutamente però vanno promosse in modo efficace e promosse in modo costante senza chiudersi nelle proprie eh, camerette, eh, di, vivendo come troppo doloroso il fatto che il mondo si sia permesso di avere una svolta violenta o che si sia scoppiata la guerra o che qualcosa non sia andata come avremmo voluto. Cerchiamo invece di partecipare al mondo e cerchiamo per quanto possibile di promuovere, per quanto se riusciamo, un punto di vista e una cultura che sia più favorevole e gentile per quanto possiamo. Spero di aver spiegato in maniera chiara quale sia su questo argomento, sull'idea che il mondo debba essere giusto, che è un desiderio lecito e sensato, ma va vissuto in maniera morbida, altrimenti diventa un problema, diventa un vincolo che diventa più eh, contro se stessi che non propositivo sul mondo. Spero di aver spiegato in maniera chiaro, chiara il perché ha senso cercare di affrontare questa cosa in maniera delicata ed efficace così da davvero promuovere giustizia invece che non finire solo per farsi del male, provocarsi la depressione e fine, o meglio, finire per purtroppo soffrire del eh, problema della depressione a causa di un proprio modo di pensare inefficace e controproducente di cui non si è abbastanza consapevoli, di cui si diventa in, a, proprio vi, a proprio malgrado vittima che è il modo più corretto di dirlo perché sennò sembra quasi che ci sia un'intenzionalità invece no, purtroppo noi a volte siamo vittime dei nostri ragionamenti e non ce ne rendiamo conto ed è per questo che a volte è utile confrontarsi con uno specialista per capire che cosa funziona o no, del nostro ragionamento e mettere a fuoco alcuni passaggi e se non fosse chiaro comunque quello che ho detto c'è un articolo a correlo di quello che ho appena detto su dottorvalero.com io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video